Ciao a tutti oggi torniamo su assicurazioni generali titolo che in realtà abbiamo già analizzato circa tre mesi fa e nel quale avevamo visto un calo di utili e ricavi però prevalentemente nel 2020 quindi il tutto era riconducibile alla pandemia e al covid tuttavia adesso negli ultimi due trimestri abbiamo visto e ora ve lo faccio vedere meglio da Finance, un incremento a livello trimestrale degli utili infatti possiamo notare come negli ultimi due trimestri del 2020 avevamo avuto utili per 485 milioni, mentre invece nei primi due trimestri del 2021 abbiamo avuto utili per 770 milioni e ricavi per 24 miliardi circa, quindi un incremento rispetto appunto ai due trimestri precedenti. Inoltre un'altra cosa che vorrei farvi osservare è anche come il price earnings si sia ridotto. Infatti nel, nell'analisi che avevamo fatto qualche mese fa, il price earning era circa pari a 16, mentre invece adesso è pari a 10,86, quindi abbiamo avuto una riduzione del price earning, quindi il mercato sta pagando meno queste azioni. E un'altra cosa che vorrei farvi osservare prima di andare sul grafico è anche che se andiamo in statistica, andiamo a vedere i debiti totali, anche qui abbiamo avuto una riduzione, quindi debiti che già non erano particolarmente preoccupanti perché... 19 miliardi circa di debiti a fronte di ricavi per 81 miliardi circa nel 2020 e di conseguenza comunque l'indebitamento non era alto tuttavia si è abbassato, infatti è passato da 21,99 miliardi relativi appunto all'analisi precedente a 19,33 miliardi nell'analisi che vi sto facendo vedere adesso e questo comunque è un qualcosa di, di positivo. Adesso quindi andiamo sul grafico. Eccoci sul grafico e infatti come potete vedere ci sono già i livelli segnati relativi all'analisi che abbiamo fatto qualche mese fa e livelli che direi che vanno ancora bene nel senso che sono ancora ovviamente validi, infatti non è ancora passato neanche così tanto tempo. Quindi, cosa vediamo? Vediamo innanzitutto questo livello che era molto importante, l'avevamo già individuato nella prima analisi, ve lo faccio vedere meglio adesso con la penna, ecco qua, vedete il livello che è stato toccato qui, qui, e qui. Quindi questo qua è un livello sicuramente molto importante che abbiamo già appunto individuato nell'analisi di qualche mese fa e direi che dobbiamo ancora mantenere il focus comunque su questo livello perché... Sarà probabilmente nel tempo un livello chiave. Tuttavia quello che voglio dire è che adesso quando noi abbiamo fatto l'analisi precedente avevamo ipotizzato che da questi livelli che trovava il prezzo quando abbiamo fatto quell'analisi il prezzo avrebbe potuto sparare su anche direttamente e arrivare subito a quei livelli molto importanti di cui abbiamo parlato invece non ci è andato subito e come potevamo in realtà anche aspettarci è arrivato a questo livello qui e da quel punto ha iniziato a, a rimanere comunque in questa zona, infatti qui il prezzo è sceso e poi è rimasto appunto a formare questa, questa, praticamente questa compressione in questa zona con anche questo fake out qui e adesso il prezzo è tornato su, tuttavia nell'ultima settimana ha formato un inside con la chiusura sotto a questo livello importante che avevamo individuato, quindi Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che a fronte dei dati fondamentali che abbiamo visto prima, quindi la riduzione dei debiti, la riduzione del price earning e anche il fatto che abbiamo visto i ricavi migliorare negli ultimi due trimestri, potrebbero portarci a pensare che il momento in cui arriverà la, la sparata su per raggiungere questi massimi precedenti potrebbe non essere più così, così lontano. Quindi quello che voglio dirvi con questo aggiornamento è che dovremmo stare attenti a vedere se dovesse verificarsi una price action favorevole, molto favorevole, molto chiara in tutta questa zona, quindi nelle prossime settimane. Adesso per esempio c'è stata questa insight che ha avuto la chiusura sotto, quindi questo potrebbe comunque indicare che il prezzo potrebbe non sparare su immediatamente. Tuttavia nel caso in cui dovesse formare un pavimento per esempio, in Questa zona e poi formare un bel fake out come si deve. Questo potrebbe essere interessante perché potrebbe sparare davvero sui prezzi. Oppure potrebbe anche essere interessante se dovessimo tornare magari su questi livelli qui, magari formare addirittura una per esempio una fin bar con la rottura anche con la falsa rottura. Anche di questi minimi, quindi con una rottura dei minimi precedenti sarebbe interessante anche una cosa del genere sarebbe molto forte, oppure un'altra cosa che possiamo fare è anche valutare nel caso in cui dovesse andare su direttamente, allora a quel punto vedere se dovesse succedere qualcosa poi su questi livelli e a quel punto sparare su puntando a questi obiettivi Ovviamente qui stiamo parlando di un trading di breve termine o meglio di breve e medio termine nel senso che se noi puntiamo a questi livelli in qualche settimana ci, ci può anche arrivare vedete qui ha sparato su molto velocemente il prezzo nel senso che qua in pochi mesi ci è arrivato invece qualora dovessimo arrivare a questi livelli di cui ho parlato prima se dovessimo romperli e stabilizzarci sopra con forza e magari avere poi una price action molto decisa sopra quindi per esempio movimento che arriva su pacca qui poi qua magari fa un ritracciamento e dovessimo avere qualcosa di molto importante qui allora potrebbe essere anche interessante valutare poi proprio in lungo termine perché, perché se guardiamo il grafico proprio nel complesso ecco che andremo a rompere praticamente e a consolidarci sopra una zona veramente importante importante da, da oltre dieci anni e di conseguenza è facile che a quel punto si arriva alla forza il prezzo potrebbe salire. E ricordatevi anche che questo è un momento. Che per i titoli italiani le cose stanno andando abbastanza bene in generale. Infatti, se, se ci fate caso, FuzziMib è parecchio spinto, e di conseguenza le società che compongono Fuzzi Mib è facile che siano interessanti, proprio come, come queste di cui vi sto parlando. Quindi, qui l'idea operativa qual è: è valutare se, arri se dovesse arrivare qualcosa di molto interessante da queste parti e valutare nel breve termine barra medio termine fino a queste aree qui. A quel punto, vedere che price action ci formerà e anche che dati fondamentali avremo a questi livelli e valutare se magari puntare anche a lungo termine, ovviamente stabilendo il timing eh, tramite il graffo, ma comunque sia poi eh, vi farò altri video di aggiornamento nel caso in cui si verificassero queste situazioni. E un'altra cosa che potrebbe succedere, però solo relativa al breve termine, e anche che potremmo magari arrivare sia sì, a questi livelli però poi magari potrebbe arrivare debolezza e a quel punto potremmo anche valutare, valutare degli short oppure un'altra cosa che potrebbe succedere è che invece questa situazione fallisce, magari torniamo sotto e allora a quel punto direi di, di lasciare perdere e di andare a vedere grafici comunque più interessanti quindi per quanto riguarda il grafico direi che abbiamo visto tutto quello che volevo farvi notare adesso quindi andiamo sulla situazione fondamentale qualche dato già l'abbiamo visto però andiamo a vedere anche gli altri quindi price earning come abbiamo detto prima 1086 per share 157 e questo price earning può essere diciamo un'indicazione interessante perché potrebbe indicarci una sottovalutazione rispetto alla situazione precedente e quindi può essere che questo titolo sia ancora più interessante rispetto all'analisi che abbiamo fatto a maggio poi come vi ho detto prima qui abbiamo ovviamente i ricavi utili abbiamo avuto un calo nel 2020 ma ci sta anche per la pandemia e tutto mentre invece prima in realtà il trend degli utili era positivo e i ricavi invece anche era positivo avuto sì un calo nel 2018 però comunque sì il trend alla fine era, era rialzista per quanto riguarda almeno questo, questo triennio ovviamente vi ricordo e vi consiglio anche di vedere il video quattro cose più una bonus che consiglio sempre di guardare quando si, andrà, quando si fa vedere un'azienda in ottica appunto di investimento e, e vi consiglio anche di guardare i video che abbiamo realizzato su come capire quando un'azione è sopravvalutata così avete, avrete anche più chiaro diciamo come guardo i titoli e qual è la logica che seguo. ovviamente ricordo che non sono un consulente finanziario quindi ogni cosa che dico è frutto semplicemente di mie visioni del mercato e mie opinioni, quindi non è sicuramente un consiglio di investimento. Quindi andiamo in statistiche, e vediamo subito il più 64,33%, questo può essere interessante nel caso di investimenti anche a lungo termine, perché comunque la società distribuisce dividendi, poi debiti come abbiamo detto prima, 19,33 miliardi, sono in calo rispetto all'analisi che abbiamo fatto circa tre mesi fa, abbiamo una liquidità totale di 8,35 miliardi. Che comunque va abbastanza bene, ovvio se fosse più alta sarebbe meglio, però comunque avendo anche i ricavi che coprono ampiamente i debiti va bene, poi abbiamo un ROE di 9,85% che è positivo perché vuol dire che la società riesce a generare redditività, poi margini di profitto 2,63%, non è altissimo ma comunque l'azienda riesce a creare dell'utile dai ricavi che ha, quindi... Comunque sia, questo è positivo, anche se sarebbe meglio se fosse più alto, ma comunque è una, è una società questa che punta anche alla stabilità di fatto, nel senso che comunque un payout ratio al 64%. Questa è una società che dà dividendi e quindi si sì, può dare anche soddisfazioni a livello di capital gain, come ho detto prima, come vi ho detto prima anche con l'analisi di price action. però comunque dobbiamo considerare che sicuramente non è una di quelle società. Che può esplodere da un momento all'altro e fare magari il 200%, anche se ovviamente poi tutto può succedere sui mercati. Comunque con questo io direi che è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale se vi interessano argomenti come, come questo e se vi interessa comunque approfondire tutto quello che riguarda la price action e il nostro modo di operare. Vi consiglio anche di dare un occhio agli altri canali social e a seguirci anche sul canale Telegram per non perdere nessun aggiornamento e se vi va vi invito anche a dare un occhio al mio canale YouTube dove invece si parla prevalentemente di management, strategie aziendali, marketing eccetera eccetera. Quindi vi ringrazio nuovamente, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.